Mi trovo in una delle stanze classiche di Mozilla che è dotata di bei muri eh, puliti e io ne approfitterò per mostrarvi il funzionamento della penna. Quindi vado qua in basso nel um, comando place, apro e clicco penna pen qui a sinistra. Come vedete adesso ho in mano, sto muovendo il mouse senza schiacciare nulla, una specie di laser. Questo laser mi permette di disegnare e quindi essendo un insegnante, invece di fare schifezze e non so disegnare, faccio finta di dover scrivere qualcosa di impegnativo, di matematica, per esempio così. A questo punto io clicco il tasto destro del mouse e vedrete che il mio cursore è tornato al solito circoletto. Mi avvicino a questa mia opera matematica e cerco di afferrarla. Vedete che il cursore ha cambiato colore, è diventato blu. Nel momento in cui è diventato blu, io posso cliccare la barra spaziatrice e comparirà, compariranno una serie di cose. Adesso vediamo se riesco un attimo a spostarmi. In modo da farmi vedere, farvi vedere, che devo riuscire, eccolo qua, barra spaziatrice, mi interessa questa bacchetta magica. La bacchetta magica fa in modo, ho mollato tutto in questo momento, che adesso questa scritta sia diventata un oggetto. Si vede che è un oggetto perché se passo sopra il cussone, si nota la famosa onda, onda blu, che significa l'ho selezionato. In realtà non sto premen premendo nessun tasto, semplicemente il cursore è sopra una delle scritte. Nel momento in cui è selezionato l'oggetto premo di nuovo... no, premo il tasto sinistra del mouse. È un oggetto, vero? È un oggetto e infatti posso, posso eh, come vedete, muoverlo, manipolarlo. Tra l'altro se premo la barra spaziatrice vi faccio anche vedere quest'altra cosa. Questa icona che qui vedete con questa palla è il Gravity. Quindi se io la clicco l'oggetto casca per terra. Ok, è una cosa un po' particolare. Può succedere se voi fate, importate per esempio, che ne so, una scultura che volete far coincidere col piano ecco, in questo caso non ha molto senso comunque clicco di nuovo la barra spaziatrice ri... riclicco sulla penna ed ecco che eh, la scritta è tornata ad essere una semplice scritta se io anche passo il cursore non c'è più l'effetto onda ora posso questo oggetto naturalmente lo posso eh, fissare, barra spaziatrice, no, prima devo renderlo di nuovo oggetto, ecco, lo posso fissare come sempre o posso anche cancellarlo, però prima lo rimetto scritta per farvi vedere un'altra cosa. Sposto di nuovo il cursore quando, ecco, adesso è blu, adesso è blu e... In questo momento, barra spaziatrice, qui in realtà c'è una, non si vede più, ahimè, c'è una freccia tonda. Se io la clicco, eh, cancello un segno alla volta nell'ordine inverso a quello che io ho fatto. E questo qua è il tasto undo, anche se non si vede molto bene, è il tasto undo. E non ho la minima idea di che cosa si possa fare con questo strumento ma lo lascio alla vostra creatività, se vi vengono delle idee magari scrivete sotto nei commenti.